siamo in questa mattina siamo in privato sì perfetto ok facciamo un a domanda risposta allora ultimamente stiamo facendo molte cose tutto. sì eccolo qua okay. allora perfetto ok Bene, cari amici, salve, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici di tornare nuovamente con voi in un nuovo video, nello specifico a domanda risposta. Bene, in questi giorni stiamo, come dire, eh, sfornando, concedeteci questo, questo termine poco ortodosso, sfornando molti video perché siamo in eh, ferie. Bene. E quindi, diciamo, sotto, sotto, sotto le ferie abbiamo più tempo, quindi possiamo dedicarci di più ai video. Gloria a Dio per questo. Benissimo. Allora, eh, fammi vedere un pochino come, come si vede. Si vede bene. Sì, perfetto. Allora, bene. Quindi eh, vogliamo dedicare un, anche questa volta un video a domanda risposta perché, perché tutto sommato è in, è in tema, è in tema per, come dire, per molti, molti, molti motivi. Allora, intanto noi abbiamo già fatto, abbiamo già fatto un video eh, dove eh, abbiamo trattato questo argomento ben nel 2013. E poi sarà come dire cura nostra metterlo sotto in descrizione il link così potrete visionarlo quindi esiste già un video dove noi appunto parliamo di questo ora però si rende necessario fare un secondo video perché la domanda che ci viene posta nello specifico possa sul messianismo quindi da una parte Abbiamo eh, come dire, trattato questa, questa cosa alla luce, diciamo, solo della, della filosofia, quindi dell'agnosi. Ma eh, essendo la domanda rivolta nei confronti del messianismo, dobbiamo allargare come dire, il tutto. Questo perché, per quanto riguarda lo pseudo diciamo, messianismo e l'agnosi, hanno come dire molte cose in comune. Quindi è bene che l'ascoltatore possa conoscere queste tematiche in maniera tale che conoscendo possa individuare dove sta l'errore. E poi andremo a coronare il tutto con, leggendo la scrittura e vedendo esattamente come stanno le cose, perché noi sappiamo che le persone prendono un verso fuori dal contesto e gli fanno dire quello che vogliono ma vando, come dire, alla prefazione e vogliamo passare alla domanda. Allora, la domanda è questa, ve la facciamo vedere. Eccola qua, questa è la domanda. E quindi c'è questo anonimo, noi ricordiamo sempre che non, eh, non riveliamo mai il nome di chi ci scrive, mai. Manteniamo sempre, come dire, l'anonimato, sia degli amici, sia dei fratelli e anche dei nemici. Benissimo. Quindi l'anonimato non si tocca. Ricordiamo altresì che eh, sono diversi quelli che ci scrivono, quindi il tempo di attesa può essere anche molto lungo, può arrivare anche a 30 giorni e ricordiamo altresì che sono pochissimi quelli che dopo averci scritto ricevono uh, una, come dire, una risposta tramite il video. Sarà, saremo noi a deciderlo, chiediamo cortesemente non... Non ce lo chiedete voi perché poi dopo magari se non vi rispondiamo tramite i video poi magari potreste rimanere male insomma. È solo per questo, non, non, abbiamo, non, non possiamo proprio come dire fare una cosa del genere perché <ride> veramente siete, non siete insomma proprio pochissimi quelli che ci scrivete. Bene, allora la domanda recita quanto segue. L'anonimo ci chiede, questa persona voglio proprio mantenere il massimo dell'anonimato, dell questa persona, che gli è cara insomma alla persona che mi sta eh, scrivendo, questa persona sta seguendo degli ebrei messianici. Okay. Noi già abbiamo fatto molti, molti video sugli ebrei messianici e già abbiamo detto che la maggior parte dei movimenti messianici okay, non sono veri, quindi un buon 90% nel mondo, no, cioè la cifra è altissima, il 90% degli ebrei messianici non sono neanche ebrei. Fantastico, cioè, incredibile. Incredibile, poi. Quindi già partiamo male. Poi, di quei invece ebrei veri, che veramente sono ebrei veri, che ci sono, assolutamente, ma di questi, quelli che veramente eh, osservano la parola di Dio come si deve, sono pochissimi. Quindi, alla fine, c'è veramente un qualcosa di eh, terribile che si sta concretizzando. Poi accenneremo qualche cosa, finita la domanda. Quindi, sta seguendo questi ebrei messianici. Ora, non mi piace molto quello che gli stanno insegnando, e te credo. Ad esempio, dicono che per ottenere qualche cosa, bisogna dichiararlo ad alta voce. Mm, conosco perfettamente tutto questo meccanismo infatti te ne parlerò. E citano Matteo, Giacomo, riguardo al potere della lingua. Ok, quindi potresti indicarmi un video che hai fatto in proposito per confutare questa dottrina? Allora, il video si troverà in descrizione, oltre questo. Inoltre, noi, parliamo. noi ehm, denunciamo il tutto, poi chi deve operare è il Signore, chi opera è lo Spirito Santo. E a sua volta lo Spirito Santo non obbliga nessuno, perché esiste anche il libero arbitrio. Però è che Dio, ora non voglio troppo entrare in questo perché è sulla, il Dio ci costringe, come ha costretto Giona, no? a fare una determinata cosa, certo, ma nel il suo costringerci attraverso determinate situazioni non annulla mai il libero arbitrio. Per esempio, Giona era già col cuore predisposto verso Dio, cioè lui voleva il Dio, lui amava il Dio. Abbiamo fatto un video dedicato. Quindi sì, Dio viene sempre, cerca in tutte le maniere di salvare il peccatore, tant'è che è morto per noi, per tutti quanti, non, non c'è non ci sono alcuni pochi predestinati, no, tutti, tutti possono entrare nella salvezza in Cristo Gesù e il Signore vuole che tutti vengano alla salvezza, però se uno si ostina a non voler ascoltare la voce di Dio, poi Dio ti lascia al tuo destino, quindi cosa puoi fare tu, oltre che a mostrare questo video, Dopo quando lui l'avrà ascoltato, se dovesse indurire il suo cuore, tu l'unica cosa che puoi fare è pregare. Questo sì, pregare insistentemente, come scritto molto può, la supplica del giusto fatta con efficacia. Amen. Gloria a Dio. Perché è il Dio che fa l'opera, ma a sua volta il Dio rispetta anche. Il, come dire, la persona, l'ostinatezza della persona, ma ahimè non venga mai meno in noi la nostra fede, noi comunque combattiamo fino alla fine, bene perché Dio resta sempre il Dio, insomma eccetera eccetera eccetera, ma adesso vogliamo passare a noi, allora il punto, il punto della, della, della situazione è questo, allora. Vogliamo aprire qui? No? Allora, intanto vi voglio accennare che sul pianeta Terra, in questo momento, eh, eh, tro trovandoci previo al rapimento della Chiesa, si sta per manifestare l'Anticristo, stiamo per entrare nel giorno del Signore, il diavolo va con, come leon ruggente cercando chi possa divorare. In questo momento c'è in atto una grandissima persecuzione nei confronti del cristianesimo. Ora, eh, per esempio, in Cina, okay, il, come, come dire, il, il dittatore di turno. Sta facendo chiudere chiese, sta perseguitando i cristiani, pastori li mette in galera. Addirittura dice, non, non, so, non ho controllato bene l'attendibilità della notizia, ma c'è un giornale francese chiamato Figaro che dice che questo dittatore cinese vuole fare niente meno che riscrivere la Bibbia riscrivere la parola di Dio. Bene Pensate che persecuzione c'è in Cina, ma non solo in Cina. E la persecuzione si trova anche qui in Occidente. Noi siamo perseguitati attraverso una infinità di infiltrati, ne abbiamo già parlato, abbiamo una infinità di pseudomessianici che alcuni di questi addirittura sono veri, eh, veri rabbini, che stanno facendo il doppio gioco, cioè si fingono essere eh, messianici quando non lo sono. È incredibile, c'è di tutto, c'è di tutto. Quindi veniamo grandemente perseguitati, veniamo perseguitati anche dai gnostici, quindi dai massoni, dagli insomma, dai, eh, nelle nostre stesse file ci sono una marea di infiltrati, insomma, ma li riconoscerete attraverso i loro frutti, okay. il, il primo frutto, i primi frutti sono, il primo frutto è, è la fede, cioè se tu credi a quello che c'è scritto, no, è inutile che tu fai le buone azioni, le buone opere, dai da mangiare ai poveri, questo lo sanno fare tutto, tutti, perfino i satanisti lo fanno, no, non è questo, ok? È credere a quello che c'è scritto. Quindi se tu dici di essere nato di nuovo e non credi a quello che c'è scritto, non pubblichi quello che c'è scritto, non difendi quello che c'è scritto, non vivi quello che c'è scritto che non è solo vivere una determinata cosa, ma è vivere tutto, tu non sei nato di nuovo. Punto. Punto. Questo è quanto. Poi, andiamo avanti. Allora. In questo video io vi dirò esattamente quello che eh, è successo nell'antichità, perché per capire quello che sta succedendo nel, nel messianismo, nel, ovvero nello pseudo messianismo di adesso, di la parola, di la parola, pronuncia la parola, dillo a alta voce, ok? E la cosa si concretizzerà. Benissimo, questo nel come dire, nel, nel giudaismo è molto comune, ma è roba vecchia, è roba molto vecchia, che ha a che fare con molte, molte situazioni, cominciando dalla Gnosi, dal V secolo eh, avanti eh, Cristo, quindi passando poi, per eh, continuando con la, la Kabbalah, con la Torah orale, con il Talmud che è appunto la Torah orale, ecco qui la parola, la Torah orale, la, la parola pronunciata, quindi con la filosofia e con la metafisica. Tutto questo, filosofia, metafisica, Torah orale, Kabbalah, Gnosi, tutto questo è un solo discorso con più facce. Quindi per capire quello che sta succedendo noi dobbiamo conoscere eh, tutte queste cose e in questo video vi esporremo in modo, in modo molto prammatico, il più semplice possibile, tutte queste cose che poi tra l'altro conoscere è anche, oltre che necessario e importante, è anche interessante, tanto più che noi lo faremo, come dire, nel, utilizzando insomma il linguaggio più semplice possibile. Allora. Dobbiamo comprendere, come già detto in molti video, che la colonna portante dell'ognosticismo è la filosofia. È la colonna portante. Infatti l'ognosticismo si trova già molto prima, come dire, del, eh, di, diciamo, della nascita del cristianesimo. Si trova molto prima. Infatti noi vediamo che, Cos'è gnosi? Cos'è gnosticismo? Gnosi, gnosticismo, al di là delle tantissime scuole di pensiero, le une contrapposte con le altre, che si sono fatte pure la guerra, con tanto de mazzate, altro che interazione tra di loro, ma le botte che si sono dati, solo Dio lo sa. Quindi, al di là delle tante scuole di pensiero, eh, gli insulti le minacce chi più ne ha più ne metta e il fatto che quattro gnosticini no vanno d'accordo ciò non toglie il fatto che ce ne sono eh, decine di migliaia che si ammazzano tra di loro e come si sono ammazzati tra di loro nei secoli vedi la stessa massoneria che è il gnosticismo puro ma questa è un'altra storia adesso ora la, praticamente Mm, essendo la filosofia il motore portante di tutti questi mondi bui e oscuri dobbiamo vedere come, come, come nasce tutto, ok? Perché mm, per sommi capi l'ognosticismo dice io sono la via a me stesso, la verità si trova dentro di me quindi la salvezza si trova dentro di me quindi io sono una sorta di salvatore, di me stesso, ecco qui, io sono una sorta di Dio. Io sono Dio. E poi, per supportare, vanno a prendere eh, un po' di verità ovunque, compresa la parola di Dio. Infatti tu noterai che eh, nella gnosi citano molto la parola di Dio, ovviamente decontestualizzandola, ovvero andando a prendere quei versi che gli interessano, no? tipo, guarda, qui c'è scritto voi siete dei. Quindi noi siamo dei, quindi loro prendono quello perché gli interessa, gli, gli fa comodo, ovviamente lo decontestualizzano. Tutto il resto lo scartano, quindi questo si chiama sincretismo. Prendono un po' di Bibbia, un po' di filosofia, eh, un po' di, di induismo, un po' di buddismo, un po' di vatte la pesca, fanno tutto sto minestrone, questo si chiama sincretismo, e poi fanno una propria dottrina sempre orale. Sempre praticamente, di scritto hanno poco e nulla. Bene. Ora, l'ascoltatore si chiederà che c'entra tutto questo col, col messianismo, con la domanda, col fatto che io dico la parola e la cosa avviene. <ride> è da qui che parte tutto, amico mio. È da qui, ovvero, non, non è detto che sia da qui che parte tutto, ma già da qui. Intanto cominciamo a vedere una parte dove già questo esisteva, perché poi la Kabbalah Europa, è roba vecchissima, anche se è stata eh, riscoperta eh, recentemente, tra virgolette, diversi secoli or sono, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tutto questo, Gnosi, Kabbalah, filosofia, metafisica, Torah orale e chi più ne ha più ne metta, sono un mondo unico, ciascuno con le proprie caratteristiche. Allora dobbiamo partire con la triade, la triade della filosofia. La triade della filosofia inizia con tre personaggi, triade, Aristotele, Platone, no scusate, Socrate, Platone, Aristotele. Socrate è stato il primo, Socrate ha partorito, ha generato... Platone che è stato appunto discepolo di Socrate, subito dopo, come dire, eh, a cavallo, subito dopo troviamo Aristotele. Okay. Quindi Socrate è il primo, innanzitutto è considerato il motore portante, la base, il fondamento, il pilastro, diciamo, eh, di, di tutto quanto. Ci troviamo intorno al 470 a.C., quindi 470 su Fino al 399 avanti Cristo Socrate. Bene, Socrate, come già detto, è, il, è la colonna portante. Socrate è quello che praticamente ha gettato le fondamenta per molte cose, è considerato, diciamo, da molti l'Olimpo, da altri no, però, insomma, Socrate certamente è una figura importantissima. Benissimo. Allora. Tenete presente che Socrate partorisce come discepolo Platone e, se non vado errato, Platone è stato il maestro di Alessandro Magno. Vado a memoria, eh? Credo che sia stato Platone, no? E ecco perché poi Alessandro Magno, insomma, ha fatto quello che ha fatto, eccetera, eccetera, eccetera. Allora... Qual è il pensiero di Socrate? Allora, il pensiero di Socrate è molto importante conoscerlo perché se noi non conosciamo queste cose non riusciamo a identificare il nemico numero uno della sana dottrina, nero su bianco. Socrate dice, la filosofia che cos'è? Beh, la filosofia è insegnamento. E che cos'è l'insegnamento? L'insegnamento di che? L'insegnamento è appunto dare conoscenza. La conoscenza ovvero pro, promuovere la conoscenza, portare la conoscenza, insegnare la conoscenza, la conoscenza della de verità. Eh, sommame, sommamente, la verità, parole belle, certo. E allora Socrate dice, quindi io faccio filosofia, quindi cerco la... la Conoscenza, la conoscenza è capire dove è la verità. Ora, per capire dove è la verità, dice Socrate, io devo cercarla dove sta la verità. Non posso cercare la verità dove essa non vi risiede, quindi devo andare nel posto giusto, altrimenti rischio di fare un naufragio. E quindi Socrate capisce, dice lui, ovviamente, capisce che la verità si trova dentro di noi, dentro l'uomo. Ecco qui l'agnosi. Siamo nel 470 avanti Cristo, quindi quinto secolo a.C., ragazzi. Altro che, no, l'ognosticismo nasce dall'ognosticismo già c'era 500 anni avanti Cristo. caproni che non siete altro, ce l'ho con i gnosticini e i gnosticioni di turno alla Mauro Bellino. Quindi, la verità è dentro di noi. Ora, io però devo eh, trovare questa verità, la devo cercare questa verità che è contrapposta questa verità alla doxa, quindi all'opinione o al credo che dir si voglia, quindi la verità per trovarla devo, appunto, andare dentro di me, quindi come faccio? Eh beh, devo fare una indagine dentro di me, dentro me stesso, devo indagare. E non è una passeggiata di salute, non è che con cinque minuti, no? Ecco perché eh, non tutti loro dicono la trovano, perché è un percorso che bisogna fare, questo percorso dura una vita. Quindi fare filosofia, per Socrate, equivale, appunto, a ricercare la verità, la verità. Risiede unicamente, solamente e tassativamente per Socrate dentro l'uomo quindi per Socrate è di vitale importanza eh, dialogare con se stessi e con gli altri, dialogare, parlare, cercare nuove esperienze, eh, parlare con gli altri delle proprie esperienze, valutare queste proprie esperienze, eccetera, eccetera, eccetera, facendo così si cresce, si matura. Si trova la verità. Benissimo. Ora, Socrate, è importante dire che non ne scrisse mai nulla. Noi troviamo gli scritti di Socrate perché ci sono stati eh, dati da altri autori. In primis abbiamo gli scritti di Platone. Attenzione, ma di questo ne parleremo dopo. Perché eh, per Socrate era, era di vitale importanza che la verità non eh, fosse, fosse dinamica cioè la verità non può essere messa nero su bianco la scrittura non può essere la verità mai assolutamente mettere nero su bianco ok una, una, una verità perché se tu metti nero su bianco una verità fermi la verità metti un punto quando invece... Un punto fermo metti quando invece per Socrate ogni punto fermo non è altro che un punto di partenza. Ecco qui la prima contrapposizione che si va a concretizzare con invece la parola scritta, la Bibbia, che è un, un, un punto fermo dove appunto è stato messo un punto fermo, parola nero su bianco, questo è. Questo è il canone, dirà l'Apocalisse, fino a cui arriva guai a chi aggiunge, guai a chi toglie, parlando appunto dalla Genesi all'Apocalisse. Quindi l'agnosi dice: no, la, la parola non può essere messa nero eh, su bianco perché sarebbe un punto fermo, mentre invece ogni punto fermo, torno a ripetermi: ogni punto fermo non è altro che un punto di partenza. Bene, cosa fa invece il, giuda, il, il, sia il giudaismo che lo pseudomessianismo? Fa la stessa cosa. Loro a parole dicono c'è un punto fermo che è la Torah scritta, ma a fianco la Torah scritta c'è un'altra verità che è la Torah orale, che è il Talmud, che è la Kabbalah e tutto questo vale di più addirittura. Della parola scritta, anche se molti di loro negano questo, ma eh, vi, eh, molti rabbini dicono no, non è vero, lo dicono perché mentono, ma de facto, de facto è così. Tant'è che lo troviamo persino scritto nello stesso Talmud, tant'è che io vi posso citare: che sono anni che li ascolto una infinità di rabbini di Gerusalemme che insegnano proprio questo. Quindi noi cominciamo a vedere che c'è una certa interazione okay, tra il mondo giudaico, il mondo messianico, pseudo messianico, il mondo quindi gnostico. Ed è roba antichissima, è roba vecchissima. Benedetto è il santo nome del Santo Signore. Quindi la filosofia è ricerca, perché la scrittura, se, se, se, se ci fosse la scrittura bloccherebbe questa ricerca interiore. Quindi tu non puoi, non devi assolutamente mettere nero su bianco. Ecco perché Socrate non scrisse mai nulla, cioè è stato coerente con il suo stesso insegnamento. Bene, ora, che succede? Socrate muore perché viene giustiziato, insomma c'è tutta la storia, eh, lui si farà giustiziare perché è stato un rivoluzionario, insomma... C'è tutta la storia e viene massacrato. Esce fuori Platone. Platone, essendo figlio di Socrate, dottrinalmente parlando, è della stessa linea di Socrate. Quindi Platone è, come dire, il proseguo di Socrate. Ora qualcuno dirà, Platone ha scritto, ha scritto molto. E quindi, quindi Platone non era, era contrario allora a quello che diceva Socrate, No, Platone non era contrario. Platone era eh, accondiscendente in tutto e su tutto. Il fatto che Platone abbia scritto lo ha fatto solamente perché le cose non fossero andate perse. In, in più, per, diciamo lui, tutto quello che ha scritto, oltre 30 dialoghi, appunto sono dialoghi, cioè lui non ha, mh, non ha messo nero su bianco u, u, una situazione dottrinalmente parlando, ma lo ha fatto a forma di dialogo, proprio come appunto Socrate aveva stabilito, che la filosofia è ricerca della verità dentro se stesso e lo si fa attraverso il dialogo con se stessi e con gli altri. Quindi ecco qui che noi troviamo che Platone scrive tutti i dialoghi, e in mezzo a questi dialoghi, eh, non mi ricordo se sempre o quasi sempre, comunque se non è sempre e quasi sempre, tro troviamo, eh, diciamo, come figura principale Socrate, che porta determinati insegnamenti, determinate verità, ma lo fa a forma di dialogo. Bene, questo è quanto. Quindi noi cominciamo a vedere un pochino il quadro dell'Agnosi. Ecco qui l'uomo, l'uomo... E salvezza a se stesso, l'uomo è il centro a questo punto potremmo dire dell'universo perché lui è la verità. Lui è la salvezza. Lui, praticamente, poi dirà appunto l'ognosticismo e Dio a se stesso. Molto, molto, molto semplice. Quindi, abbiamo Socrate nel 470, subito dopo, abbiamo Platone il suo discepolo, e finito con diciamo con Platone. Si entra nel IV secolo a.C., circa il 380 avanti Cristo, esce fuori Aristotele e qui si va a completare il quadro e la triade. Aristotele è molto eh, importante per quanto riguarda la chiesa apostata di Gesù Cristo degli ultimi giorni perché oggigiorno abbiamo appunto gli scritti esoterici di Aristotele che poi successivamente verranno denominati eh, metafisica, la metafisica aristoteliana, Bene, dove materia, forma, eh, potenza e atto okay, vengono inseriti in, in un contesto chiamato appunto la metafisica, sono circa dieci, dieci scritti no? eh, che appunto eh, Aristotele appunto metterà, Nero su bianco. In, queste, in questi dieci, dieci scritti lui mh, troverà, di, di, di, diciamo, uh, dieci categorie dell'essere. Eh, queste dieci categorie andranno a determinare, diciamo, il tutto, ovvero abbiamo la qualità, abbiamo la sostanza, abbiamo la quantità, Abbiamo il luogo, la relazione, l'agire, il patire, lo stato e così via discorrendo. Queste, queste dieci qualità sono molto importanti per Aristotele. Interessante notare che quando si va nella Kabbalah troviamo praticamente un quadro molto analogo. Ecco qui, filosofia greca e, come dire, filosofia giudaica Pseudomessianica la cabalà parlerà delle dieci sefirot ora cominciamo a vedere molte interazioni tra tutti questi mondi bui e oscuri allora tutto questo poi per rispondere alla domanda no? tu dici la parola e poi la cosa avviene poi in virtù della parola detta della potenza che si trova in te ecco qui che eh, Materia, forma, atto e potenza di Aristotele, oggigiorno la ritroviamo nella Chiesa di Gesù Cristo, non solo nella Chiesa pseudo-messianica, ma anche nella Chiesa pseudo-evangelica, pseudo-pentecostale, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, vi elencherò solamente due termini che, mh, per farla breve. Allora, noi abbiamo la potenza e abbiamo l'atto. Che cos'è la potenza? La potenza è praticamente la potenza che si trova in una determinata situazione per divenire. Quindi da A passare a uno stato di tipo A a uno stato di tipo B. E si porta al classico esempio dell'uovo. L'uovo è un uovo, ma in potenza, cioè può, cosa può diventare un uovo? Un uovo può diventare un pulcino, quindi l'uovo è uovo ma impotenza è un pulcino. Ora, il pulcino è l'atto, cioè l'atto è la concretizzazione della potenza, quindi dell'uovo. Quindi, in um, l'uovo, impotenza è un pulcino. Il pulcino è, come dire, l'atto dell'uovo. Quindi è l'atto della potenza, quindi è la concretizzazione. Quindi, teoricamente, diciamo, normalmente, eh, la potenza viene prima dell'atto. Perché prima viene l'uomo, l'uovo e poi viene il pulcino. Quindi prima c'è la potenza e poi c'è l'atto. Normalmente è così, ma in metafisica, cioè oltre le leggi della fisica, l'atto viene prima della potenza. Ecco qui. Che tutto questo viene preso dalla pseudo chiesa di Gesù Cristo, dai pseudo messianici, questo discorso esoterico appunto che tu dici la parola, la parola è la verità, l'abbiamo detto prima, tutto nasce da Aristotele, la parola, la parola è la verità, la parola, la ricerca, la, la parola che non viene messa nero su bianco. Vedete come tutto si va a concatenarsi? La parola che non deve essere messa nero su bianco, mai mettere la parola nero su bianco, sempre bisogna a andare a distruggere qualunque tipo di parola sia messa nero su bianco. In primis la parola di Dio, ecco qui che, a lo, come, come dire, quando gli conviene, agli gnostici vanno a prendere versi a destra e a sinistra, uno dei versi preferiti loro è quel verso che dice che la lettera uccide, vedete, è persino scritto che la lettera uccide, ovviamente vanno a decontestualizzare questo perché come fa la lettera uccidere, cioè non, non edificare, è chiaro? che questo non significa annullare la lettera, ma quello ha un significato molto chiaro ed esplicito nel contesto biblico, che già ne abbiamo parlato da qualche parte, non mi ricordo dove. Quindi praticamente <ride> ehm, la parola è la verità, la parola è quello che ti dà la salvezza, la verità si trova dentro di me. Ora, questo viene preso altresì eh, in Metafisica, quindi da Aristotele che ha detto questa prima cosa, si passa, no, da Socrate che ha detto questa prima cosa, si passa a Aristotele, si prende la Metafisica di Aristotele, atto, potenza, ovvero potenza, atto. Ma in Metafisica l'atto viene prima della potenza, quindi quando si dice, io dico la parola, in virtù della parola, la parola sarebbe la potenza, in virtù di quello che io dico, ovvero della parola che io tiro fuori, c'è l'atto, c'è la, la concretizzazione della parola, cioè la concretizzazione della potenza. Io dico questa cosa e la cosa avviene, ora in metafisica però la concretizzazione viene prima, ecco qui che io dico la cosa e la cosa già c'è, punto, ecco qui. Praticamente questa eh, pagliacciata eh, aristoteliana della metafisica, della, della eh, filosofia, dirà Colossesi, di fuggire alla, fi alla filosofia. No? Se io vado in Colossesi, eh, Colossesi, Filoso eccolo qua, lo faccio un pochino più grande, no? guardate che ne... Eh, allora, guardate che non vi sia alcuno che vi tragga in preda per la filosofia e va in inganno secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Quindi tutto questo, io dico la parola e vado a prendere un verso nella Bibbia nella parola di Dio che andrebbe a giustificare questa azione io dico la parola io decreto io ordino nella parola di Dio non troviamo mai che noi ordiniamo che noi decretiamo che noi diciamo la parola è così sia Amen. no questo è essere Dio questa è gnosi. attenzione verità dentro di me questa è metafisica, questa filosofia non è secondo la parola di Dio, questa fi filosofia non è scritturale. Da qui, quindi siamo, quindi siamo partiti da Socrate, quindi, come dire, dal mondo eh, filosofico, dal mondo greco, abbiamo proseguito... Poi con Platone, poi da Platone siamo passati a Aristotele, abbiamo visto un pochino il quadro della situazione, quindi la filosofia, la parola, l'annullamento della parola scritto, la nascita della metafisica, la potenza della parola, l'atto, la potenza, eccetera, eccetera, eccetera, e poi passiamo adesso al mondo giudaico. Il mondo giudaico regge tutto quanto su due situazioni. La prima situazione è la Kabbalah e la seconda situazione è il Talmud, ovvero il contrario. La prima situazione è il Talmud e la seconda situazione è eh, la Kabbalah. Allora, vogliamo parlare di Kabbalah. La Kabbalah è il mondo esoterico del... Um, del giudaismo, dove ci sono uh, una infinità di marchigegni eh, diabolici, invocazioni di demoni, eh, invocazioni di angeli, eh, cose per ottenere determinate cose, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, c'è cioè un minestrone satanico da paura. Considerate che la Kabbalah è il fondamento di tutte le logge massoniche del pianeta Terra. Tutte hanno come, eh, come fondamento, hanno la insieme a altre cose, hanno anche e soprattutto la Kabbalah. Molte lo ammettono, altre lo nascondono, ma de facto tutte hanno la Kabbalah. Quindi i riti cabalistici, bene. Alcuni o diversi di questi riti cabalistici li ritroviamo nel Talmud. Quindi noi nel Talmud troviamo, anche se poco, però troviamo anche riti satanici. Ora, come fa un libro del genere a essere ispirato da Dio? Loro dicono, no, prendi il buono e lasci il cattivo. Sì, certo, io prendo la Bibbia di Satana, prendo qualcosa di buono dire che la parola di Dio è verità, secondo te questo è il volere di Dio, oppure prendo il catechismo cattolico, prendo qualcosa di buono per convalidare la parola di Dio, ma la parola di Dio non ha bisogno di nessuno per essere eh, convalidata. Punto numero uno. Punto numero due, comunque il Talmud, se avesse, se fosse veramente qualcosa che viene da Dio, non potrebbe mai aver neppur una sola frase satanica. Il Talmud ha riti cabalistici, come abbiamo già dimostrato e letto in un, in un video dove vi abbiamo letto determinate eh, cose, determinati riti scritti per ottenere determinate cose, non mi ricordo il, il filo rosso che chiama gli angeli, i demoni, gli spiriti, eccetera, eccetera, eccetera. Per cortesia, non giochiamo. Ora, la Kabbalah, la Kabbalah viene e ci dice tante cose, no? Voi avete sentito alcuni che parlano della storia dei due Adami, no? Questa viene dalla Kabbalah, le due creazioni, questa viene dalla Kabbalah. C'è tanta gente che insegna queste cose qui. Mi pare che anche Eliseo Bonanno insegni queste cose qua. Quindi sono cose cabalistiche attenzione quindi la cabalà come la metafisica a queste dieci parole a queste dieci sefirotte la cabalà dice che Adamo utilizza la parola utilizza appunto torniamo un'altra volta a Socrate la parola è potenza la parola è potere quindi Adamo vede dentro la parola l'energia, l'energia si trova nella parola, nell'alfabeto ebraico, nei nomi di Dio, nei 72 nomi di Dio, che pronunciando la parola, praticamente eh, la parola non è, non, è, non è altro che, le lettere ebraiche non sono altro che dei contenitori, di energia, quindi tutto l'alfabeto non è altro che un grande contenitore di energia. Ogni lettera ha un determinato potere, ogni lettera ha una determinata energia. Quindi Adamo che cosa ha fatto? Ha preso questa, questa energia contenuta in ogni lettera dell'alfabeto ebraico e secondo come doveva nominare, eh, diciamo, qualche cosa apposta l'energia giusta. Quindi ha collocato eh, le consonanti giuste per attribuire a quella cosa quella determinata energia. E il cabalista scopre questo attraverso molte cose. Per esempio, attraverso eh, la numerologia... E, e tanti giochetti che loro fanno con tutte queste cose. Quindi praticamente loro utilizzano questo, ecco perché si, legge, si deve leggere in ebraico e si deve recitare il tutto bene in una determinata maniera. Per esempio nel pronunciare la parola il cabalista otterrà un determinato beneficio, un determinato potere, si andrà a concretizzare intorno di lui. Infatti il cabalista può leggere dritto o può leggere all'incontrario. Se il cabalista eh, regge dritto, praticamente ti recita una orazione, un passo, diciamo, biblico, eh, eccetera, eccetera, eccetera, se Praticamente questa è una orazione, essendo mh, detta, recitata in maniera dritta, parte da qui e va verso il cielo. Ma se vuole ottenere qualcosa dal cielo a qua, lui che cosa fa? Te la legge al contrario. Quindi leggendo il passo al contrario, lui apre i cieli e fa sì che la cosa gli venga eh, incontro. Quindi capovolge, diciamo, il tutto. È un po' quello che fa. È il satanasso de turno che capovolge tutto, che rigira tutto, no? che prende la stella e che di, di per sé nella stella non c'è niente di male, Gesù è chiamato la stella mattutina. Anche noi siamo stelle nella scrittura, vedi Daniele. Ora Satana ti prende la stella e te la capovolge con la testa in giù. Quindi ti capovolgono tutto, quindi praticamente il cabalista pone la sua attenzione e il suo fondamento nella potenza, cioè quello che la parola può, può diventare in potenza, ok? Questa parola può diventare questo, ecco quell'atto, quindi praticamente la potenza, adesso utilizzo questo termine come lo comprendiamo noi, la potenza non si trova in Dio, ma si trova nell'uomo che pronunciando correttamente quelle parole, dicendo correttamente quelle parole, quelle parole acquistano forza in virtù di quello che lui fa, e la cosa avviene. Gli stessi rabbini e cabalisti, perché non tutti i rabbini sono cabalisti, ma diversi rabbini sono cabalisti, dicono che quando si fanno le invocazioni degli angeli con la cabalà, di fare molta attenzione anzi di non farli perché bisogna essere puri per farli perché quando tu vai a legare un angelo con questi riti effettivamente tu leghi l'angelo Ov ovviamente sappiamo che sono demoni e otterrai quella cosa là ma se non sei santo se non sei puro l'angelo ti farà quella cosa lì ma poi ti ucciderà ovvero ti farà del male ecco qui che tutti quei credenti legalisti dello zainetto eccetera eccetera eccetera che dicono che David Howard è un uomo di Dio perché predica la santità sappiate che in mezzo a queste persone in mezzo a questi ambienti in mezzo a questi rabbini in mezzo a questi cabalisti si vive una si, si osserva si osservano delle regole di santità molto ferre. loro sono molto casti sono molto giusti tra, molto santi molto puri eppure sono satanisti questo è satanismo facciamoci a capire quindi non tutti i satanisti sono sfrenati ma molti di loro sono uomini che sono puri sono casti eccetera eccetera eccetera ma sono figli del diavolo attenzione avvengono miracoli all'ordine del giorno Nessuno nega questo, la maggior parte dei miracoli sono falsi, ovvio, ma ci sono anche miracoli veri. Ecco perché Matteo 7 ci dice, attenzione, quando vedete un segno o un prodigio, che quello non è sinonimo di veridicità. Ora, se un miracolo non è sinonimo di veridicità, quantomeno lo sarà un, uno stupidino che va in giro a dar da mangiare ai poveri avallando il suo cristianesimo. Amico mio, non è così che tu avali il tuo cristianesimo, ma che vai cianciando. Ma questa è un'altra storia. Svergognati che negate la parola di Dio, negate la Trinità, negate la potenza dello Spirito Santo, eccetera, eccetera, eccetera. A voi, da mangiare agli poveri, lo fanno pure i rabbini, lo fanno pure i cabalisti, lo fanno pure i cattolici e molto più di voi. E fanno molti più proseliti di voi, caproni, ma questa è un'altra storia, scusate, ho aperto una finestra. Quindi tutte queste cose noi le dobbiamo conoscere. Bando alle charlie e veniamo a noi. Cosa dice la parola di Dio a tal proposito? Allora, loro vi prenderanno, come è scritto in Matteo, vi prenderanno dei passi e li andranno a decontestualizzare Matteo capitolo 21 è scritto nel verso sempre 21 questo qua allora Gesù rispondendo disse loro io vi dico in verità che se se avete fede nota bene fede se avete fede e non, dubida, non dubitate, quindi noi dobbiamo avere fede su quello che è scritto. Se è scritto che c'è una Trinità, e io non credo a questa Trinità, ha voglia da, da mangiare i poveri. Non mi serve a niente, sarò una brava persona. Ma sono un nemico della parola scritta nero su bianco. Perché per noi vale la parola scritta non la parola orale quindi il tutto è la fede quindi non solo farete la cosa del fico ma io vi dirò che se dite se dite, vedi, se dite a questo monte togliti di là e gettati nel male sarà fatto ora in virtù di questo loro dicono, vedi, ecco qui la potenza della parola questo vi insegnano a voi ma attenzione perché tu dovresti continuare a leggere e se continui a leggere, dice tutte le cose le quali con orazione richiederete, credendo la fede, voi le riceverete. Quali cose? Cosa chiediamo? Cosa chiediamo noi? Se sei nato di nuovo, chiedi quello che c'è scritto. Quando dirai a questo monte, gettati nel mare, il monte rappresenta tante cose, tra cui le potenze di questa terra che si scagliano contro di te, i problemi, i dolori, le persecuzioni, quando ti ammazzano perché sei perseguitato, quando, quando ammazzano i, i, i tuoi pa parenti come in Cina perché sei perseguitato, allora tu preghi, Signore aiutami, e allora il Signore, perché molto può, è scritto la supplica del giusto fatta con efficacia, perché il Dio interviene laddove vuole intervenire. Anche Paolo pregò tre volte, scritto, pregò tre volte, Signore, diparti da me questa malattia. E che gli ha risposto il Signore? Così non sia. Tu ti stai inorgogliendo e quindi io ti flagello e sei malato, perché se no ti perdi l'anima. Quindi Dio è quello che risponde, Dio è la parola. Ecco quel punto. Che vogliono far passare te per Dio, te per parola. Quando Lui è la parola. È scritto in Giovanni, facciamo attenzione cari amici, è scritto in Giovanni capitolo 1 che nel principio era la parola e la parola era presso il Dio e la parola... Era Dio Noi non siamo Dio Noi non siamo la parola Noi siamo figli della parola Ah sì Siamo figli della parola Ma non siamo la parola Non bestemmiamo il nome del Signore Attenzione pseudomessianici Che il Signore vi sgridi Grandemente Che il Signore vi sgridi Che il Signore vi sgridi Che il Signore vi sgridi Che il Signore vi sgridi Cabalisti Filosofi, gnostici, massoni Che il Signore vi sgridi La parola è Cristo Cristo è la parola Noi con orazione Con orazione pieghiamo le nostre ginocchia Perché crediamo E allora preghiamo E allora otteniamo quella cosa Sì, se è nella volontà di Dio Dirà altrove non è così. Di la parola e la cosa avverrà. Ma che stai dicendo? Ah sì? E con me, Va? Ti porto davanti un ospedale dei malati terminali. Vergogna. Che il signore sgridi. Già questo dovrebbe bastare, però andiamo avanti. Giacomo 3. Verso 10, di una medesima bocca procede benedizione e maledizione. Già, non bisogna, fratelli miei, che queste cose si facciano in questa maniera. La fonte sgorga, ella una medesima buca, il dolce e l'amaro. Cosa significa questo? Che le tue parole ti possono condannare, ovvero ti possono assolvere. Se il tuo parlare è disonesto... La prova sa se il tuo parlare è disonesto ti sarà condanna se il tuo parlare è onesto ti sarà a giustizia ma da qui ad avere la potenza il potere sugli altri sulle situazioni ma che tema ma che gioco è questo questa è un'altra cosa Infatti se voi avete nel vostro cuore invidia, amara, contenzione, non vi gloriate contro la verità, non mentite, noi dobbiamo dire la verità, ecco qui, che in noi abbiamo tra virgolette il potere di vita o di morte nel senso che se io pecco, vivo il peccato, ok, se io che sono nato di nuovo mi metto a vivere il peccato, e dico cose? Dico bugie, attacco, eh, ingiurio, eh, flagello, distruggo con la mia bocca? Eh, amico mio, ecco qui il potere della morte che io ho voluto abbracciare, perché testardo, perché testone, o se mi metto con la mia bocca a annunciare un Vangelo diverso, pur facendo tutte le opere buone del mondo e avendo tutti i più grandi proseliti del mondo, come alcuni che mi vengono a dire dove sono i tuoi proseliti. E io già ho risposto, anche se io fossi l'empio più grande del mondo, dal momento in cui ti denuncio e tu sei colpevole, la tua colpevolezza resterà e non sarai scagionato perché denunciato da un altro colpevole come te. Casomai andremo tutti e due in perdizione, ma tu seguirai me. Guardate quanto l'uomo, privo di spirito, è di spirito santo, è stolto, è stolto. Uscite fuori da questi movimenti, dice il Signore nella sua parola. Esci fuori, popolo mio, da Babilonia, è scritto. Vogliamo leggere Romani, capitolo 10, famoso romani capitolo 10 dice anzi facciamo sì 9, eh, 10. No, se tu confessi con la bocca il Signore gesù cristo e credi credi credi andate per tu, eh, matteo 20, 28 andate per tutto il mondo annunciate questo evangelo chi avrà creduto? Chi avrà creduto? E poi avrà anche agito, dimostrando perché le opere, la santificazione, che sono le prime opere che noi facciamo, le opere dimostrano che noi crediamo. Quando noi non operiamo, stiamo calpestando la fede e quindi dimostriamo di non credere e quindi non siamo salvati o addirittura se abbiamo ricevuto la salvezza, la perdiamo, perché non abbiamo perseverato nella fede. Quindi se credi nel tuo che, col tuo cuore che Dio ha risuscitato Gesù dai morti, sarai salvato. Quindi, e questo credere porta delle azioni tra cui confessare con la bocca che Gesù è il Signore e confessare con la bocca che Gesù è il Signore comporta predicare la sua parola senza nulla aggiungere e senza nulla togliere perché se tu con la bocca confessi che Gesù è il Signore e poi annunci un Vangelo diverso non stai confessando che Gesù è il Signore ma stai annullando ovvero stai cercando di annullare il suo consiglio stai cercando di annullare la la sua parola stai portando il Talmud stai portando la Kabbalah Stai portando la gnosi, stai portando il satanismo, oh, ma io faccio le buone opere, datele in faccia. Annullati, Giova, amico mio. Io ho amore, mentendo, hai amore? Dicendo, facendo dire alla parola di Dio quello che non dice, scritto in proverbi, che chi ama dice la verità e chi odia mente quando uno mente odia attenzione non c'è amore in lui perché col cuore si crede a giustizia e con la bocca si fa confessione a salute cuore uguale credere bocca confessione ecco qui che col cuore si crede e quindi credere è fede la fede pronuncia opere tra cui Annunciare, confessare, vivere, annunciare, predicare, non modificare quello che è scritto. Ecco dov'è, come si muove la bocca del credente. Non io, io decreto. L'uomo, il credente, non può decretare. L'uomo, il credente, prega. Quando ci troviamo davanti un indemoniato, che il Signore ci guida, per lo Spirito Santo, noi lo sgridiamo, quel demone o quei demoni, ma nel nome di Gesù. Quella è un'altra roba. E lì ci si va per la guida dello Spirito Santo. Di questo già ne ho parlato. Benedetto è il santo nome del Signore. Ora, uh, ogni uomo dunque che mi avrà riconosciuto davanti agli uomini, ecco qui, riconosciuto con la bocca, si confessa, abbiamo letto, <coughs> Io lo riconoscerò davanti al Padre mio, ecco qui come la nostra bocca agisce, non io ordino, io decreto, io faccio, io dico, io pronuncio, ma lui è la parola, perché scritto è Genesi, o non l'avete mai letto? Nel principio il Dio creò, tu non crei niente la terra era deserta, eccetera, eccetera, il Dio disse, la parola disse, sia la luce, la luce fu, tu che dici? Tu quello che dici avrà influenza su di te? Sì, certo, può avere influenza anche sugli altri, ovviamente se parli male di tizio ci sarà una influenza su tizio, cioè che gli renderai la vita impossibile, ovvero <coughs> se... Invece Tizio è cattivo, è malvagio, è e tu lo denunci, bene avrai fatto. E avrai, come dire, fatto la vita difficile a un empio, ben hai fatto. In questo sì, ma non ha, oh, l'uomo non è creatore. N nel principio Dio crea, Dio è creatore, tu non sei creatore. Lascia stai cabalisti, uscite fuori da, da questi pseudomovimenti. <coughs> Chiunque mi avrà rinnegato, cominciando dalla parola o predicando un altro Vangelo, tu lo rinneghi e lo fai davanti agli uomini, no che se lo fai in privato cambia qualcosa, ma peggio ancora, io ti rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli, non sia... Non pensate che io sia venuto a mettere pace in terra. Io non sono venuto a mettere pace, ma spada, cioè divisione, mettere in discordia il figlio col padre, la figliuola con la madre, cioè noi per difendere l'Evangelo di Gesù Cristo siamo disposti a combattere contro chiunque: padre, madre, figlio, pseudofratelli, come sto facendo io in questo momento? Io sono contro gli pseudomessianici, contro i, il giudaismo, contro la Kabbalah, contro gli gnosticini, contro gli ignosticioni, contro i massoni. L'uno contro l'altro, certo, con la favella, con la parola, ma non che nella nostra bocca c'è la parola di creazione, no, c'è la parola di giustizia. Ovvero se io racconto la verità, se io dico la verità, se io racconto l'Evangelo come esso è, la parola di giustizia, che mi, come dire, che se non è di giustizia mi condanna e se è di giustizia mi assolve perché io sono condannato da me stesso e dalle mie stesse parole, dirà altrove. Amen. Santificate il Signore nei vostri cuori, siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domanda ragione della speranza che è in voi con mansuetudine e timore, rispondere parola. A ciò che laddove sparrano parola di voi come malfattori siano svergognati coloro che calunniano la vostra buona condotta. Amen. Per questo si conosce lo Spirito di Dio. Ogni spirito che confessa Gesù venuto in carne è da Dio. Ecco qui la parola. La nostra parola non è una parola di potenza creazionista. Dio è creatore, Dio crea. Noi confessiamo Gesù, parliamo di Gesù, parliamo del vero. E quando dice, come già detto, di, se dirai a questo monte, in Matteo, se dirai a questo monte gettati, nel mare sta parlando dell'orazione, Dio opera, Dio fa questo, Dio è creatore, Dio è il nostro scudo E noi dobbiamo avere fede perché crediamo a quello che c'è scritto, ma Dio altresì opera la fede in noi Dio è colui che opera la fede in noi, noi non abbiamo nessuna cosa di, di, di creazionismo e addirittura è scritto, a proposito di opera di creazionismo, Efesini 2, eh, dall'Otto in poi, quando dice voi siete salvati per grazia, mediante la fede, poi dice, non per opere, che... Noi non siamo salvati per opere, affinché nessuno si glori. Ora però, noi siamo la fattura adesso, essendo creati in Gesù per le buone opere, quindi noi non siamo salvati per opere, però siamo salvati per fede. Ma questa non annulla le opere, ma addirittura le stesse opere sono state create da Dio, le quali il Dio ha preparate... Tutto viene da Dio, noi non siamo creazionisti, ma che cosa vanno cianciando certe, certe persone. Abbiamo un'altra altro. Seconda Giovanni. Seconda Giovanni? dice che sono entrati nel mondo molti seduttori, i quali non confessano a Gesù Cristo per essere venuti in carne. Ecco qui la parola che li condanna. Ecco qui che con la loro parola annunciano un Vangelo diverso. Annunciano un Vangelo diverso. Ecco qui la parola. Perché? Che ti, che ti assolve o ti condanna? Ma mai? che noi siamo creatori, o che noi siamo Dio, o che noi abbiamo la potenza per dire, per fare, eccetera, eccetera, eccetera. Anzi, Matteo 12, Dio li chiama progenie di vipere. Quando dice, progenie di vipere, come potete parlare di cose buone, essendo malvagi perché dalla bocca parla ciò che soprabbonda il cuore. L'uomo buono, da, quindi la, noi dobbiamo avere un cuore da Dio, un cuore rigenerato. È inutile parlare di cose buone, io faccio questo, do da mangiare qua, faccio là, amore mio, fratello, io ti amo, tu non hai amore di qua e di là. E poi andate a cambiare il Vangelo di Gesù Cristo, Voi siete vipere, siete sepolcri imbiancati. State modificando il Vangelo, è scritto in proverbi, lo ripeto, che chi mente odia e chi odia mente. Quindi quando voi cambiate il Vangelo mentite, lo fate perché siete vipere pieni di odio. L'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore rega fuori cose malvagie. Ora gli uomini renderanno ragione nel giorno del giudizio, che è un giorno solo, anche di ogni parola che avranno detta oziosa, ai a cambiare il Vangelo di Gesù Cristo. Ai di voi, David Howard, Torben Sondergaard, Benny Hinn, Porrello, Incontro, Pseudo apostoli Salamone, ai di voi, a cambiare il Vangelo di Gesù Cristo, a promuovere la Kabbalah, a promuovere il Talmud, ai di voi, ai di voi, potrete anche ucciderci a noi. E probabilmente ci riuscirete con alcuni di noi. Pazienza, se dovremmo, qualora fosse, per dire. Mai dire mai, mai dire mai. Dice. Alcuni dicono, ma sta tranquillo, che te vuoi che te succeda? Mai dire mai. Però, attenzione: perché abbiamo qualcuno che ha chiamato la via, la vita e la verità. Egli è la nostra resurrezione. Matteo 18 dice che se il tuo fratello pecca contro di te, riprendilo, fratello lui solo. Se egli ti ascolta, vedi la parola che tu pronunci, questa è la parola che devi vivere, quello che tu pronunci. Intanto quello che è scritto, intanto leggere quello che è scritto, credere a quello che è scritto che è la parola. E quando tu parli devi annunciare questo e quando tu parli devi dire la verità e quando tu parli a un fratello che ha peccato contro di te... Lo devi riprendere con amore e con la parola in mano. E questo porta delle conseguenze. Leggi qua, se ti ascolta. Bene, se non ti ascolta, prendi te con uno, due, a ciò che ogni parola sia confermata per la bocca di due. Questo è scritto quando qualcuno pecca contro di te, non in pubblico. E non contro la parola di Dio, ma contro di te. È un'altra roba. È scritto in Romani, famoso Romani 3.23, che tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio e siamo gratuitamente giustificati per la grazia d'esso. Lui è il Dio creatore. Lui è l'iddio creatore che dice la cosa e la cosa è, e sia la luce. Noi siamo peccatori, siamo tutti peccatori, tutti peccatori, tutti privi della gloria di Dio, siamo Gratuitamente giustificati per la grazia d'esso Per la redenzione che è in Cristo Gesù Il quale Dio ha innanzi ordinato Per il purgamento col suo sangue Mediante la fede La fede produce opere Le prime opere sono La santificazione La confessione In questo non si trova potenza di creazione in noi, non c'è, come insegna la Kabbalah, lo pseudomessianismo, il Talmud, per mostrare giustizia. Dove è il vanto? Escluso. Per quale legge? Delle opere? No, anzi, per la legge della fede. Noi dunque concludiamo che l'uomo... È giustificato per fede senza le opere della legge. Amen. Il Dio è egli Dio solo dei Giudei? No, lo è anche dei Gentili. Certo, lo è anche dei Gentili, poiché ve un solo Dio il quale giustificherà. Giustificherà la circoncisione dalla fede, l'incirconcisione. Per la fede, annulliamo quindi allora, siccome è per fede e per grazia, annulliamo la legge, no, la legge non viene annullata, la legge della tutta la Bibbia. Anzi, no, noi stabiliamo la legge, e poi spiegherà appunto che noi viviamo la legge, come se la viviamo la legge, e come, perché la fede produce opere, cioè santificazione, e le opere, non rubare, non furare, quindi è la stessa cosa, non rubare, non furare, non uccidere, non dir male, testimonianza, Onora tuo padre, onora tua madre, non ti fare tatuaggi. Stai lontano dalla fornicazione, dall'adulterio, dall'omosessualità, dai sacrifici ai bali e dall'occultismo. È un comandamento della legge che devi osservare. Kabbalah, Torah orale, Talmud e occultismo. Questo è l'Evangelo di Gesù Cristo. Se lo vuoi accettare, ti verrà salvezza. Se non lo vuoi accettare, dirà la scrittura, sei già condannato. Gesù ti ama. È una verità biblica, non è vero che non bisogna dirlo. È scritto, Gesù ti ama. Amen. Volete che vi dico dove sta scritto Romani 3,16? Gesù ti ama. È scritto. Quindi va detto, no che non va detto. Per cortesia, non fatemi sentire queste sciocchezze. Gesù ti ama, è una verità biblica. A fianco a questa verità biblica ce n'è un'altra, che l'ira di Dio è sui peccatori. Ecco qui, che da una parte abbiamo Gesù ti ama, dall'altra parte abbiamo l'ira di Dio è su di te. Una verità biblica non combatte contro un'altra verità biblica. Le due camminano di pari consentimento. Dio ti ama, per questo ha mandato il suo unigenito figliuolo, perché ti ama quando eri un peccatore. E in virtù del suo amore tu possa uscire perché la giustizia di Dio ha detto condannalo, l'ira di Dio ha detto condannalo, distruggilo, ma l'amore di Dio ha mandato Gesù e ha detto salvalo. Quindi Gesù ti ama e la giustizia di Dio è su di te ed è ira. Esci fuori dall'ira di Dio ed entra. Nella grazia di Dio in Cristo Gesù, nel suo amore, Gesù ti ama. Cosa farai davanti all'invito di Cristo Gesù in questa giornata? Tu decidi. Preferisci la gloria degli uomini? O magari hm? non avrai tanti amici? Non avrai tanti sostenitori? Avrai molti nemici? Bene, questo è l'Evangelo. Persecuzione? Travagli? Prove, tribolazioni, essere crocifisso in Cristo Gesù, crocifiggere la propria carne, questo è l'Evangelo di Gesù Cristo. Per ottenere vita e salvezza eterna, nell'unico nome che ci è stato dato, fatti degli Apostoli 4,12, e non ve n'è un altro, Cristo Gesù. Perché il Padre ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo Gesù Cristo, affinché chiunque, tutti, cre chiunque creda in Lui, non perisca, ma abbia la vita eterna. Grazie per essere stati qui con noi in questa mattina. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti, il Signore ti Benedica. Possa lo Spirito Santo toccare il tuo cuore. Vado a renderlo pubblico. L'ho fatto in streaming. privato ok centro streaming Perfetto. Bene. La pace sia con tutti voi. Shalom.